Come, tutte le, come, tutte le, come tutti gli sport, anche il tiro con l'arco ha dei caratteri fondamentali, i quali vanno conosciuti e vanno ben compresi e vanno ripetuti e uno per uno va, ahimè, assimilato e addestrato. Sui libri questi fondamentali normalmente sono descritti come la sequenza di tiro e adesso parleremo della sequenza di tiro. Quindi tutta la sequenza di tiro da quando prendo la freccia fa parte dei caratteri fondamentali. Invece ci sono dei, ehm, dei caratteri eh, ineluttabili con qualsiasi tipo di arco. Io le leggo Equilibrio statico, equilibrio dinamico, allineamento ai contatti, espansione, ritmo e decisione. L'equilibrio statico è molto semplice. Non c'è una posizione migliore che quella di un equilibrio statico forte. No? Come si dice, i piedi devono essere radici, come radici nel terreno non c'è una posizione migliore di quella statica che abbiamo normalmente come nostra postura normale. Quindi piedi leggermente divaricati all'altezza delle spalle, spalle rilassate. Questa è la postura migliore che possiamo attuare nel tiro con l'arco perché è la postura più facilmente ripetibile. Quindi già la partenza... Ricordatevi che l'arco essendo uno sport di destrezza, dobbiamo sempre fare le stesse cose, a partire dalla posizione iniziale. iniziale. Quindi, anche come prendo le frecce, devo sempre prendere nello stesso identico modo, anche la posizione iniziale deve essere sempre uguale. E qual è la posizione migliore per, da ottenere? È quella Naturale. più confortevole, naturale molto bene. e così anche all'approccio al bersaglio ma voi mi dite, eh, ma noi siamo sempre nei boschi, e tutto c'è la, la, la pietra, c'è il tronco c'è... no al limite vedremo che la posizione migliore la postura migliore per i tiri di campagna è a piedi uniti è già qua vi si sono accese le antenne meno male, sono contento per avervi detto una cosa che non conoscevate o comunque reputevate, reputevate eh, ininfluente o comunque non equilibrante e invece io vi dimostrerò che la posizione a piedi uniti è la posizione migliore per ottenere più equilibrio e lo vedremo oggi pomeriggio che faremo delle prove pratiche ok? Io ero che... del contrario eh. discorso, e io sono perché... proprio qua apposta certo. perché se io venissi qua a dirvi le cose che voi eravate convinti certo. non avrei fatto il mio dovere ricordate che il mio dovere è quello di mettere dei dubbi non delle certezze certo. ma sono i, ma i dubbi che fanno crescere che hanno sempre... non le certezze ricordatevi sempre i dubbi fanno crescere le certezze no, no parlando in giro ti ho sempre detto che gambe leggermente aperte eh, no, ti dipende da te anche no, se, se uno ci no. pensa se io devo stare normalmente quando io devo stare piedi... no, i piedi la posizione la posizione migliore nel tiro di campagna la posizione oh questo è non è una tesi è un postulato una legge la posizione migliore nel tiro di campagna è a piedi uniti. La posizione migliore nel tiro di campagna è a piedi uniti. E vedremo perché. Quindi l'equilibrio statico migliore nel tiro di campagna è a piedi uniti. Lasciamo le spiegazioni a, oggi, pratica. Pratica, a oggi pomeriggio. Equilibrio dinamico. L'equilibrio dinamico è il punto focale di qualsiasi tiro. Qual è l'equilibrio dinamico? L'equilibrio dinamico è lo stato di equilibrio delle forze una volta raggiunta l'energia elastica potenziale massima. Quindi, l'equilibrio dinamico è questo. In questo momento io devo essere in equilibrio dinamico e ci rifacciamo a tutto quello che abbiamo detto prima sul forza resistente e forza di trazione due vettori contrapposti al rilascio i due vettori devono risultare contrapposti vediamo, e vedremo comunque cosa capita al rilascio ovviamente allineamento e contatti sono l'espressione dell'equilibrio dell dinamico una volta raggiunto l'equilibrio dinamico allineamenti e contatti devono essere identici, contatti sulla grip, contatti al viso, quindi la grip sempre nella posizione identica, qual è la posizione migliore della grip? La posizione migliore della grip è quella che crea meno torsione, qualunque tipo di arco sia, l'avete visto i compound? I compound hanno una strisciolina finissima, perché? perché meno area hanno a disposizione, meno area, meno possibilità di torsioni, dove effettivamente lì conta tantissimo. Nel ricurvo tradizionale e nel lombò, ovviamente, molto meno, perché già lo strumento è meno preciso. Nell'arco nudo e negli archi che hanno una grip comfort, la condizione ottimale è questa qua. Nocche a 45 gradi, vedete le nocche sono a 45 gradi, permettono di avere il punto di spinta in questa posizione, fuori dalla linea della vita, da questa posizione qua. Quindi in questa posizione. ok? Questa è la posizione ottimale. Perché questa è la posizione ottimale? Perché questa posizione permette di contrapporre il braccio dell'arco con l'osso radio e l'osso omero quindi di avere una contrapposizione scheletrica ok se io lo avessi dentro lo avrei solo sull'ulna o comunque potrebbero passare da una parte all'altra e non sarei confortevole 1 2 alzerei questo muscolo sollevatore della scapola che a lungo andare potrebbe portarmi infiammazione. In questo modo qua, anche senza intrarrotare la spalla, lo vediamo comunque dopo, io ho una condizione ottimale di tiro. Chiudono. Espansione, ne avete sentito parlare, perché io ho letto più volte, molto interessante perché mi ha fatto capire tante cose interessanti, ho letto più volte il libro scritto da Ferrario e l'altro astrofisico. Ah, perché voi non l'avete letto? L'unico manu... manuale che vi ha dato la FIA che è quello. Sì. E lei? Con un barone. <ride> Io l'ho letto più volte, eh, perché dice tutte cose giuste, tutte cose giuste ovviamente riprese da altre pubblicazioni e sono tutte cose sensate e tutte cose eh, non opinabili, quindi niente mm. da dire su quel manuale, dice tutte cose abbastanza scientifiche espansione sui piani perché espansione sui piani quando io sono in equilibrio dinamico Contatti al viso e vedremo qual è l'ancoraggio migliore comunque i contatti migliori al viso grip contatti al viso sono in equilibrio dinamico a questo punto devo per forza avere un'espansione un'espansione sui piani un'espansione sui piani vuol dire mantenere la stessa forza di resistenza e di trazione fino al rilascio cioè non, praticamente non cedere ma non solo non cedere di allungo ma non cedere in un'angolazione che non sia quei due vettori contrapposti mantenere l'equilibrio dinamico quindi il mantenimento dell'equilibrio dinamico questo equilibrio dinamico ovviamente si ottiene solamente se io caricherò il bicipite e porterò sui muscoli dorsali la forza del tiro. A questo punto posso rilasciare. Quindi portare da questa muscolatura del toide tricipite al muscolo dorsale. Come mi accorgo che utilizzo i muscoli dorsali? Dal movimento della scapola. La scapola è un osso, ma viene mosso in un determinato modo e lo vedremo con le prove pratiche e anche come muoverlo. Dai, dai muscoli più importanti. È un'operazione è un semplice? No, non è un'operazione semplice. Perché non è un'operazione semplice? Perché tutti i muscoli del nostro corpo hanno muscoli antagonisti e agonisti. Ad esempio il bicipite è antagonista del tricipite. Il bicipite serve per fare questo movimento, il tricipite serve per fare questo movimento e siamo bravissimi a rilassare il bicipite quando facciamo così e a rilassare il tricipite quando facciamo così lo facciamo ma senza pensarci ed è un'operazione difficilissima proviamo a tenerle tutte e due tesi ecco che comincia a tremare e sentiamo male un po' dappertutto la stessa cosa vale per i muscoli dorsali perché i muscoli dorsali quando li adoperiamo per tirare sul sacco di pellet, tutti insieme per tirare su la, le borse del, de, della spesa o le borse della bottiglia dell'acqua. Utilizziamo agonisti e antagonisti contemporaneamente, quindi non siamo mai stati in grado di discernere i muscoli agonisti da quelli che effettivamente vogliamo adoperare. Quindi noi vogliamo adoperare trapezio e romboide per poter far abbassare la scapola e trasferire da tricipi da muscoli dorsali parte della forza di trazione, ma non riusciamo a farlo. Non riusciamo a farlo perché i muscoli agonisti di questi due ce lo impediscono e non siamo in grado di rilassare i muscoli agonisti che impediscono al trapezio al romboide di operare come si dovrebbe, l'ho detto senza virgole colpo solo. Cioè lo spostamento della scapola dovrebbe essere come il rilascio del compound, nel senso che quando mi dà l'idea che tu ti certo. a posto, certo. mi dà la conferma che tu ti a posto. Allora vieni, te lo... vieni qua che te lo, faccio, te lo faccio sentire. te lo faccio sentire io. Metti la mano aperta, non di qua qua, mettiti di qua, metti la mano aperta sotto la mia scapola. No, oh, no, no, tutto così allora. Normalmente quando si tira tirate tutti così, voi della fiera Ho detto una, una cazzata, vero? Sì. E. Così. Ok? Qua invece dovreste fare così. Descrivi ai tuoi colleghi cosa hai sentito, prima e dopo. Beh, prima niente: prima niente tutto per un rigonfiamento sotto. rifacciamolo, rifacciamolo, così lo faccio vedere. Oh, scusa, allora il tiro, il suo di tricipite è quello così: miro, miro, miro, io, via non ho il tempo di poterlo fare adesso vedremo che solamente quando il gomito è a 90 gradi io riesco a innescare la scapola quindi io andrò in questa posizione e già innesco i muscoli dorsali ok e a questo punto mi aiuto nella trazione chiudo il muscolo dorsale e rilascio e sono perfettamente in equilibrio di comunque lo vedremo in pratica per ognuno di voi come fare e come anche insegnare a fare che ahimè è la cosa più difficile ma è essenziale perché è un fondamentale per poter mettere in linea i due, vattori, i due vettori in io espansione io l'espansione ce l'ho in questo modo qua no? sono in questa posizione sapete che nell'arceria moderna non c'è più la pretrazione una volta cosa si diceva la pretrazione era un passaggio della linea del si, si metteva così boh, non so cosa si pensava e poi si andava in ancoraggio si mirava e si rilasciava ora se guardate tutti i filmati dell'arco olimpico si va si si va direttamente in ancoraggio. Quindi è tutta una preparazione comunque molto veloce. Sono in questa posizione qua, sono già con i muscoli pronti, ancoraggio, ora sono, devo affinare l'equilibrio dinamico. Come lo affino? Con l'espansione sui piani, l espansione mentale e interna dei muscoli dorsali e rilascio. Però ciò che tieni l'arco, parlo, leggermente... No, ma non c'è bisogno, non c'è bisogno. Non possiamo fare esattamente quello che fa l'arco olimpico. Purtroppo, sia i manuali, sia le guide, che anche la disposizione mentale dell'istruzione è portata a quello che è l'arco olimpico, che può fare certe cose perché è stabilizzata, e soprattutto perché i grandi campioni che adottano queste tecniche lo fanno 8 ore al giorno e sono strutturalmente eh, appropriati a fare eh, determinate azioni che per noi non solo sono impossibili ma molto spesso sono deleterie come l'intera rotazione della spalla per poter mettere la schiena non in linea ma in linea con questo braccio qua quindi spostata devo leggermente rientrare la spalla e assolutamente non lo posso fare né con l'arco nudo, né con l'arco delizionale, né con l'ombò. non è proprio possibile io posso accennare e vedremo un corretto equilibrio dinamico che ce l'ho solamente scaricando il tricipite il più possibile sui muscoli dorsali. Quindi l'allineamento che io posso fare è questo, il massimo del mio allineamento, la schiena dritta, sì, no, è quello che intendevo io, no? adesso tu sei, non sei allineato, andiamo con l'arco, sei sì, sì. proprio dritto, sei leggermente con la mano davanti sotto il visuale dell'occhio o no? Sì. Sì. se non sono proprio detto che vado proprio anche se sgancio male vado a eh prendermi dentro no no no, no, no, no, no, non puoi fare perché se no dovresti trattare eh. già me spalla ma cioè non puoi farlo devi per forza metterti in questo modo qua e poi allinearti dopo e vedremo anche il braccio come dovrà essere quando fai provare alle sangre così vedi ehm... Ti capita la persona che si prende sempre dentro nel, nell'avambraccio. Eh, che cosa che devi guardare? L'extra rotazione del polso, la posizione... Lì hai poco tempo, perché ma è normalmente... È perché male? Perché spostano Tirano su... Perché tanti tirano girato? No, no, ma anche non girato. Si portano in questa posizione. Guarda che posizione sono. Sono in questa posizione. Sì, e quando li guardi... No, devo essere cosa? in questa posizione. Devo essere in questa posizione. Sì. Ma facciamolo tenere questo braccio. Questa è un, è un fondamentale della danza classica. Muovere il braccio senza muovere la spalla. Così. Sì, non c'è neanche proprio, neanche proprio tutto leggermente flesso. Bravissimo, leggermente adesso. Il, di di, di eh, il braccio va disteso ma non bloccato. Eh, Già però io a per volte quando impugno l'arco faccio questa rotazione qui che mi, mi tiene un pezzo... E' Lo che è meglio un braccio bello rigido, un po' eh. eh, ruotato. Però lo possono fare gli archi olimpici, gli archi compound. L'arco tradizionale. Non è conveniente. Ah, ah. Non fossilizziamoci mai, e lo dico da uomo fitarco, non ci dobbiamo fossilizzare da quello che, come ce la raccontano, certo. nell'arco nudo, nell'arco tradizionale, non boh, noi che funzioni. Non Quindi leggermente flesso. Eh, oh. Leggermente flesso. Quindi leggermente flesso. Guarda, guarda che bello, guarda che bello. Guarda la posizione della mano. Quella lì fa tantissimo, per non prendersi dentro. Cambia da così, io ho avuto un arco olimpico. Sì, anche perché poi no, no, eh, so. prendendo qua non ti puoi prendere dentro perché l'arco eh, ti passa poi. Eh, eh, eh, eh, epico, okay. per io l'arco olimpico? Io sono perfettamente in equilibrio. Per motivi di ruolo, non? Poi, per carità, magari l'arco, una volta uscita la freccia, ma quando la freccia è qua, io posso ballare la tarantella. <ride> sì, diciamo che l'arco gira quando tu lo impugni anche troppo, lo prendi. Perché se Adesso lo... poi che vediamo i tiri, vi faccio vedere i tiri. Esattamente.